Ciao a tutti ragazzi, sì, quello che avete appena sentito si può fare gratuitamente con un plugin che adesso andiamo a vedere, ma prima sigla. Ma vediamo come si presenta, allora. Lo apriamo, è molto simile all'autotune con quell'appagamento. Qua sopra avete la vostra key da inserire, ma lo possiamo fare anche manualmente qua sotto e vi farò vedere, così almeno per quelli più pratici di voi, possiamo inserirla direttamente qui. Anche se insomma ci vuole sempre un attimo di più, tanto vale cercarla qua sopra. Allora, la scala nostra, spingiamo l'autotune già da subito, quello vecchio, che è il, um, il Pro in realtà. Poi dopo facciamo una comparazione. La scala sappiamo che è E minore, ok? Se non sapete usare le scale, ho fatto dei video a riguardo e li trovate facilmente in questo canale. Mettiamo l'autotune come primo effetto, ok? Quindi qua sopra. E lo facciamo anche di qua, quindi... Eccolo qua. Questo lo spingiamo... Allora, E minore, cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle note che vanno bene, che fanno parte della nostra scala, delle note che vanno tolte, ok? In questo caso vi faccio vedere anche come fare per capire E minore, c'è cioè anche il discorso tono-semitono, ma no, non ve lo voglio fare quel discorso lì, basta che scrivete E minore, o Mi minore insomma, e trovate qua sotto le note che fanno parte della vostra tonalità, ok? E equivale a mi perché sappiamo bene ormai che sono note in inglese tipo e hanno le lettere. Parte dal do che ha il c, c, d, e, f, g, a, b, ok? Quindi la e si fanno parte di a e b, ok? Facile, la, si, a, b. Do invece poi parte da c, d, e vediamo. Ti faccio capire meglio. Eccole qui. Vedete, do, re, mi, fa, Sol, si, do, c, d, e, f, g, a, b, e poi si riparte con il c che è il do, ok? Quindi noi abbiamo E minore, equivale al mi. Mi minore, abbiamo detto che le note che fanno parte di quella tonalità sono appunto loro, ok? Andiamo quindi a spengere quelle che non ci interessano, facciamo così, almeno vediamo entrambe le schermate... Abbiamo detto che, allora, mi ce l'abbiamo, lui no, lui sì, lui sì, lui no, lui no, e loro due no, ok? In questo caso suoniamo mi minore, ok? Ora, come funziona questo autotune qua? Funziona come tutti in realtà. Enable, al massimo, ok? Abbiamo l'effetto e la velocità, ok? Quindi, i parametri principali per l'utilizzo dell'autotune... Se andiamo a vedere, sono loro due, ok? Eh, lui più l'aumenti, più appunto è attivo, questo qua, più lo diminuisci, più diventa lento, ok? Quindi se non vuoi una roba metallica, robotica e così via, tendi a diminuire. Se vuoi un autotune sparato come quelli della trap che vanno adesso, lo devi aumentare, ok? Questa è la rigidità, quindi dopo quanto una nota cambia di, di intonazione quindi sale o scende di semitono o di tono in questo caso io generalmente vi consiglio di non stare totalmente al massimo però insomma giù di lì ecco reference non toccatelo questo qui fa eh, riferimento ai la eh, del 440 sapete che sulla zona degli hertz insomma ci sono le note deve star fermo questo ok e questo qua è il classico 18 che troviamo di là sull'altro plugin. Vi consiglio di tenerlo a 18, se cioè aumentate rischiate di portare fuori tonalità, tutto, ok. Sta roba qua non ve la so neanche a spiegare perché tanto è tutto bloccato. Perché dovete avere la versione a pagamento. E l'uscita, lasciatela stare così. Quando siete nelle doppie, ok. Potete giocare anche col pitch. Ci arriviamo fra, fra un attimo, vi faccio sentire come suona. Allora. In questo caso abbiamo l'autotune gratuito e il suo suono è questo <miglio> Tra l'altro, se il pezzo vi piace, su Spotify si chiama Venere di Sam6 Fit Me, eh, sì, Fitme. Lo trovate anche in descrizione se mi ricordo, ok? Non vi garantisco. Sentiamo come suona invece eh, l'AutoTune Pro, che ricordiamo è a pagamento e è, è come se a pagamento. Resterei 40 anni infatti da solo Io ho detto basta tante cose nella vita Iniziare dalla porta ancora la guida E sono uscito con la palla senza cane guida Senza vestire di marca e senza mano Yee, Yeah yeah Sono murato in casa, fumo nell'aria confuso col muso, colluso e confuso d'Italia Conciuto il più duro ma puro sicuro Giuro non cambio faccio il sutto dal ripudio Non mi metto mai nudo con Senza il male non avrebbe prezzo Sentite che, anche se è gratuito, suona veramente bene Leggermente più aperto Però a livello di intonazione è quello, non si scappa Credo sia, a detta mia, il migliore che troviamo adesso in circolazione Gratuito, ok? È fenomenale, ve lo volevo far sentire Vi faccio vedere quel discorsino che vi facevo sulle, sulle parti del pitch che è un effetto che si può mettere, diciamo, in fase di doppie sporchi, ok? Il pitch cosa fa? Come dice la, eh, la parola, vocina, vocione, ok quindi. Generalmente oh, si usa il vocione, ok? La vocina la lasciamo ai cartoni animati. E sotto c'è il... Um, preservare, cosa, cosa vuol dire? Praticamente più aumentiamo questa rotella qua, più si mantiene anche un po' la voce naturale, anche se diventa grave. Vi faccio sentire. <susurra> io non so quali siano i vostri gusti stilistici, ma non vi consiglio mai di tenere questa roba sulla lead, ok? Non vi consiglio di spingere a manetta, perché lavora tanto ed è comunque un plugin di seconda mano, ok? Quindi quando lo fate lavorare tanto si sente tanto il suo intervento e c'è qualcosina che è da aggiustare, ok? Però se andate più tranquilli potete utilizzarlo benissimo. Diciamo che è un ottimo sostituto dell'autotune. Okay. Quindi se non avete soldi invece di stare a craccare robe varie o pensate all'acquisto del plugin o appunto a scaricare le loro insomma, versioni free. Okay? Spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi, se così fosse vi invito a iscrivervi, a inviare questo pezzo a un vostro amico se ha bisogno. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!